Il 21 giugno è la festa della musica. Concerti gratuiti e migliaia di artisti in tutte le città italiane. Partecipa anche tu. In piazza è tutta un'altra musica.